salve a tutti cari amici e amiche innanzitutto vi devo ringraziare molto per aver visto i miei video su letteratura e avermi anche mandato molti messaggi personali eh, vi ringrazio delle apprezzazioni eh, però eh, in questa occasione penso di fare un po' di discontinuità rispetto ai testi umoristici riprenderò un'altra volta perché voglio un po' presentarvi alcun altro libro e come avrete capito da qua o qualcosa del genere la forza sia con voi e oggi abbiamo il piacere ho il piacere, ho il piacere, perché eh, bueno, eh, avrete il piacere che vi presento, la presentazione ormai è d'obbligo, è una prassi, eh, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che... Andiamo! Che la forza la forza ci accompagni a prendere sto libro e eh, mi sembra che non è che ci accompagna molto la forza Vabbè. Eh. dove stava l'altro ecco ma vicino Il ritorno dello Jedi, ta -tan, ta -tan, ta -ta -tan. cerco di fare il video una volta sola perché sennò no, poi già mi costa farlo così. Quindi eh, è un video amatoriale, credo tutti voi lo vediate. E questo è di Star Wars. Naturalmente, è inutile che vi dica che eh, anche questo libro e sarà esaurito perché non credo che più che un libro magari un romanzo era una sceneggiatura una scenografia e eh, quindi eh, potete pure intentare cercarlo ma non è detto che lo troviate eh, è stato stampato qua il negozio di libri ha tagliato il triangolo quindi non so quanto mi è costato tutto questo non è stato studiato quindi lo Nell'83 è stato finito di stampare nell'ottobre 1983 Star Wars Guerre stellari. Il titolo originale era Return of the Jedi. No niente, potrei fare una battutina eh, dicendo che adesso che c'è nel movimento 5 stelle un poco di dissidia interna, così come eh, arcipelago gulag di sobrenischi è stato il libro della dissidenza sovietica eh, guerre stellari può essere eh, il libro della dissidenza grillina se mi è concesso questo eufemismo e poi eh, ci sono molte cose da dire io e dall'83 che forse non l'ho letto non credo di averlo letto molto l'ho letto una forse solo una volta sono quei libri che veramente eh, uno si ritrova senza sapere neanche di aver avuto eh, in biblioteca? No, come dice, come vicino a Epicuro vicino al De Bello Gallico, eh, vicino a Pirandello, Kafka eh, Qualsiasi altro uno c'ha anche questo, eh, però è interessante come certi life motive di questo libro. Eh, un qualche contenuto perché sempre tutto è incentrato intorno alla forza il lato scuro della forza la forza sia con te e sembra che così come l'opera eh, dracula eh, di bram stroker sia stata ispirata da lello fire circolo britannico satanico e magari il cult, i culti new age che si basano anche sull'ispirazione del taoista del prana hindu eh, abbiano finito dicevo i culti new age della california degli anni 60 per influire sulla letteratura il cinema nordamericano come ci ricorda quest'opera che è proprio eh, sembra ispirata da questa letteratura eh, vecchia e nuova di, di nuova interpretazione eh, del yoga della kundalini del prana del ci eh, dei meridiani e quindi eh, forse inconscientemente o forse no, è una rilettura eh, di tutti quei vecchi culti eh, quelle vecchie dottrine e pratiche esperienziali che avevano a che fare con il reintegro della forza, il tantra, e forse ecco, questo è un caso in cui si trapassano vecchie conoscenze, eh, vecchie concezioni alchemiche in nuove culture e eh, che magari a un altro livello magari più come uso e consumo popolare massivo eh, prendono queste vecchie conoscenze, scienze esperienziali esoteriche e magari ne, le usano svuotandole del loro vecchio contenuto eh, in una forma un po' più drammatica eh, Poi anche c'è un forte simbolismo, ecco prima che me ne scordi, un forte simbolismo freudiano la confrontazione fra padre e figlio che il padre eh, sta nel lato scuro quindi può anche essere visto come l'ombra l'incosciente ma poi anche eh, quando si vanno a, a scontrare padre e figlio yuk e Darth vader c'è proprio una confrontazione che in termini spicci è molto freudiana perché tutte e due si trovano di fronte poi a poi un certo punto zzz, l'altro anche lo spadone laser no? e si, si iniziano a confrontare mettendoli a contatto non so a me sembra quasi eh, un complesso fallico che c'è il registra in questo in questa confrontazione padre figlio eh, poi il lato scuro il lato alla luce ricriminazioni in famiglia quindi magari se uno ristudiasse questo che magari sembra un copione semplice e un'ambientazione Molto, eh, caratterizzata ci sono più cliché che non ambientazioni psicologiche eh, sembra più un, una commedia dell'opera del teatro dell'opera che non un romanzo però se uno guarda tutti questi fattori c'è anche una sua dimensione psicologica con la confrontazione appunto chiave in questo racconto della lotta con le spade laser di Luke e Artawad, suo padre il padre oscuro nell'ombra lui ha paura di diventare come il padre e si lancia nel vuoto nel pozzo della stella della morte per sottrarsi alla confrontazione non per non doverlo uccidere cosa che poi farà invece alla fine eh, e quindi eh, infatti lui ha visto che una mano eh, aveva preso la forma della mano del padre quindi c'è un complesso diciamo di edipo quasi col padre perché ha paura che eh, uccidendolo cioè cannibalizzandolo si trasformi si consostantizi nel proprio padre nell'essenza del proprio padre e qui poi, poi la misurazione delle spade la lotta con le spade eh, la fuga c'è cioè un po di cagliostriano anche il ritorno la vendetta eh, beh, è molto è molto interessante può riservare delle sorprese a chi vi veda qualcosa in più di quello che ha chi lo legge solo letterariamente senza interpretarlo senza analizzarlo senza vedere cosa c'è nell'ombra appunto nel lato oscuro del testo fra le linee e magari non ne ricava molto e di sicuro che non si trova vedo l'83 magari detto sì, ehm, 83 il ritorno dello Jedi è il terzo eccitante capitolo della grande saga spaziale iniziata con Guerre Stellari e proseguita con l'impero colpisce ancora. In questa nuova appassionante fase della lotta tra il potente impero, custode dell'aspetto tenebroso della forza e l'alleanza dei ribelli, ritornano tutti i personaggi già noti e cari al vasto pubblico che ha seguito con entusiasmo gli episodi precedenti. E' curioso che appunto l'impero sia una repubblica, in realtà e eh, la resistenza sia formata da regni curioso che gli stati uniti sono una repubblica però vanno sempre a invadere eh, regni petroliferi che qua abbiamo anche una una parodia della geopolitica dalla globalizzazione in poi quando è stato scritto ancora era l'83 quindi era l'epoca della guerra fredda e del muro contro muro dei blocchi contrapposti e ancora c'era un impero del male all'est a sinistra ma adesso no e adesso una repubblica realmente può essere più imperialistica che ieri quindi un altro motivo oltre che l'interpretazione psicoanalitica Freudiana soprattutto e il fatto che magari leggere è sempre divertente e anche la geopolitica insita nel una chiave possibile di lettura. Beh, spero vi sia piaciuto. Per questa volta è tutto. So che avete aspettato ansiosamente un altro eh, video sui libri come questo, spero di aver prodotto qualcosa di distinto. Non vi dico la prossima volta che trasmetterò, sarà una sorpresa! Eh, tenetevi accorti. Accattate villa questo! E eh, ciao! Spero di eh, risentirci pronto! Di caricare il più pronto altri video! se no aspettate qualcosa succederà ciao